Buon pomeriggio e benvenuti ad un nuovo appuntamento con gli approfondimenti di informazione fiscale. Il tema di oggi è quello del prezzo del carburante, con noi Francesco Rodorigo per aiutarci. Buon pomeriggio Francesco. Buon pomeriggio Tommaso, buon pomeriggio a tutti. Entriamo subito nel tema e eh, in particolare eh, su una data significativa che è appunto quella di oggi, primo dicembre, perché è significativa per il prezzo del carburante? Esatto Tommaso, come dici tu oggi è una data spartiacque perché ehm, diciamo, viene modificato quello che è stato il taglio delle accise sul carburante in vigore finora quindi quello che abbiamo conosciuto negli, negli ultimi mesi quindi lo, lo sconto di circa 30 centesimi al litro ehm, su benzina e gasolio e di circa 10 per eh, i GPL questo perché? Perché dall'ultimo decreto del governo approvato dal governo ha appunto ridefinito il taglio delle accise con buona probabilità comporterà un nuovo aumento dei prezzi questo perché l'aumento del liquido di accisa comporta una riduzione di quello che è lo sconto che è stato in vigore finora questo decreto il numero 179 pubblicato lo scorso 23 novembre ha lasciato in vigore eh, appunto questo sconto che abbiamo avuto finora, fino al 30 novembre quindi fino a ieri pertanto il, i nuovi valori saranno applicati da, proprio, proprio da oggi, da oggi primo dicembre. Quindi eh, i nuovi sconti si applicano a partire da oggi fino a quando e soprattutto eh, in cosa consistono proprio più nel dettaglio? Allora, eh, per, come è la, per come è scritto il decreto, il, lo sconto, i nuovi valori saranno in vigore fino alla fine dell'anno, quindi fino al 31 dicembre. Poi, per quello che sarà a partire dal 2023, eh, dobbiamo aspettare, perché ancora non, eh, non conosciamo. dovremo vedere quelle che saranno le intenzioni del governo, eh, se mantenere i nuovi valori, se alzarli, abbassarli, insomma, a seconda di quello... Uh, che succederà. In concreto per quest'ultimo mese del 2022 avremo questi nuovi valori appunto, questi che vediamo nella, nella tabella. Uh, come possiamo vedere le aliquide di accisa sono state alzate per, uh, per tutti i tipi di carburante ad esclusione del metano, uh, quindi benzina, gasolio e GPL aumenteranno con tutta probabilità i prezzi in quest'ultimo mese, mentre il gas metano manterrà le aliquide al 5%, ehm, la liquidità IVA al 5% e la di accisa a zero, quindi nessun eh, cambiamento da quel punto di vista. Però ehm, l'aumento sarà notevole, diciamo soprattutto per benzina e gasolio, in quanto lo sconto sarà praticamente dimezzato. Si passerà appunto dai 30 centesimi circa, che abbiamo avuto finora, quindi negli ultimi mesi, a uno sconto di circa eh, 18 centesimi, quindi... Eh, facendo la differenza il, il prezzo del carburante alla pompa aumenterà di circa 12 centesimi il che eh, appunto non è poco considerando le grandi quantità di carburante che serve per un pieno di benzina o di gasolio lo sconto del GPL eh, invece dovrebbe eh, ridursi di circa 6 centesimi abbiamo quindi visto che eh, si preannuncia un dicembre con eh, dei rialzi ovviamente per i eh, prossimi mesi eh, non siamo ancora in grado di, di fare previsioni dipenderà da diversi eh, fattori e dallo scenario che si verrà a creare anche da un punto di vista dell'inflazione e delle misure che verranno eh, decise dal governo eh, per chi volesse approfondire il tema può fare riferimento all'articolo che è nella descrizione del video e eh, ovviamente ringraziamo tutti coloro che seguono il canale di informazione fiscale su Youtube tutti coloro che eh, continuano a, a leggere eh, gli articoli e gli approfondimenti, eh, ovviamente vi terremo aggiornati anche su questo tema. Per questo approfondimento oggi è tutto e al prossimo appuntamento. Arrivederci. Arrivederci.